I <laughs> perché prima stava là No. C è C è donare. Donare. io posso dire una cosa, ho 15 stelle perché erano tutte e non dico mai di qualche centinaio di ah vabbè senti sì l'hanno già presentato il disegno di legge contro il finanziamento del giornale non li faranno legiferare no, no, no, noi che diciamo a elezione, elezione. sono contenti di perché lo altri quattro mesi il, parla il Parlamento sì. fermano fa un cazzo capito invece loro devono lavorare noi vogliamo che, lo che siamo, paghiamo pure possiamo lavorare eh, ma, Senti, ma guarda eh. rispetta come sta fuori la gente che no. ci pagano pure bene è quello yeah. è il discorso. no lo so eh. lo so lo so ma io ho sentito parlare non si sa so se piazza, non no, viene a piazza non, non, non, non viene non viene per ordine pubblico non viene Si sentiva dire piazza del popolo non viene Ha spedito un no no dice che no non no non può no Prego no vanno a casa sono già tutti via no no se ne devono proprio andare ma no, qui, però io dico pure qui, ma questi Ah, l'altro nome, nome che aveva dato che era la Cancellieri eh, che è molto meglio di, di questa po puttanata che hanno fatto veramente guarda i PD sono degli al, sesto, al al quinto perché hanno votato bianca sanno solo votare in bianca eh. grassi le hanno con la bianca ma che sei dall'assemblea di condominio sai come si fa l'assemblea di condominio no? a mezzanotte è la prima cosa. all'assemblea di, All di condominio sono più organizzati sono Già, più gente, sono più democratici avete mai avuto la percezione che da parte del PD ci fosse una parte che cercava l'accordo con voi? eh beh sì sì a voglia, l'abbiamo capito noi cioè, e eh loro no, sì. sono 160 noi eravamo 160 l'avete individuato? io credo che c'è una buona parte del PD che è entrata adesso che avesse voglia di un cambiamento ma credo che c'è una grande parte del PD che è cambiata e che eh, il cambiamento non ha. Eh. Non è nulla così quindi non c'è so la siamo giocata oh, era ora così quindi se la siamo giocata bastani siamo poi uniti e abbiamo dovete... eh? una gran voglia un po' la taverna sto al senato ah, tanto per confermare che tanto giovane non so siete l'unica speranza dopo di voi c'è nulla quella è la vostra forza la vostra grazie. No, voi, grazie Voi siete la vostra forza E vi stiamo vicino Grazie, grazie ancora, no. grazie ancora. Sì, c'è cioè c'è meglio di Renzi. Sì, c'è la rotta ma guarda, ah, cioè se sta in cosa piedi così, pulli spode, quello che a me mi ispira più fiducia, però probabilmente. non non disponibile, anche senza i tradimento, tutti dico che dicono tradimento, no, non avevano i numeri, non avevano i numeri per prodi, ma che là ma che lo, lo invidi e poi non c'è stile Ma proprio devi fuori Se tu non hai i numeri, ma che cazzo li invidi a fare? Non hai i numeri. A me no sta brodzio, mi fai fuori, mi voglio. No, eh! Noi ce l'abbiamo qua la bandiera! No, ma è, è così eh, perché non c'è altra spiegazione sensata perché rodota no eh. non c'è proprio nessuna altra spiegazione e, e vorrei capire come, allora, come vadano di nuovo napolitano a ridare in discussione allora, al PD so, di, di fare no, un no, governo lo a, lo da, a questo punto ma le no, no, no, marghe no, ma, che spingevano per vincere, sì, no, se no, se sì, vincere. Ah, cioè, la presidenza volevano andare c'era un vincenzo c'era il mando il... nostro... e il... il... il... il... vicepresidente ah, Spagna eh, la... eh, ah, chi è chi è chi la... è? La... ah un amico di uno una parte ricatta l'altra su qualcosa cioè, cioè. Soprattutto via soprattutto qui a noi che hanno votato come non noi e facciamo ci che non, vo non voleva il governo Amato, yeah, alla fine se è vero era quello Ma che si doveva dimettere una volta diventato yeah. Presidente della Regione Dai, era tu le bossi, il ti è venuto un eh, cuore largo staccatura sarà che bossi si prenderà i suoi e li manderà e se li porta dai, dai, dai. Dai, dai. Guarda, questa sta cosa qua è stata fatta O oh, tutti quanti, voi, partiti, sì. affoggiate sì. una pallonazione sì.